Buonasera a tutti, siamo qui a Casalecchio di Reno in occasione dell'evento politicamente scorretto con tematica Verità, unica ragione di Stato. Siamo qui con la nostra ospite Elena Ciccarello che è una giornalista, direttrice responsabile attualmente della Via Libra che è un bimestrale e ehm, siamo, la ringraziamo tanto e per essere qui la prima domanda volevo mh, chiederle ehm, come si è tramutato eh, il giornalismo d'inchiesta per raccontare le mafie e anche la corruzione attraverso appunto con l'avvento la, dei social e di internet allora, ehm, per essere sintetici, quello che è successo nel giornalismo eh, sui temi di mafia con l'avvento dei social è quello che è successo in generale al giornalismo, al giornalismo da quando ci sono i social, ovvero il giornalismo antimafia, il giornalismo di inchiesta in particolare non fa differenza. Cos'è cos capitato? È capitato anzitutto che l'informazione si è accelerata, per cui l'effetto immediato che si è avuto soprattutto sui quotidiani e sulle pubblicazioni online è che c'è una corsa ancora più veloce eh, rispetto a quello che avveniva nei decenni passati ad arrivare sulle notizie prima degli altri, perché poi c'è appunto la, la guerra del click, bisogna arrivare, arrivare prima di altri. Questo è il primo effetto. Il secondo effetto, per essere molto sintetici, è che Adesso chiunque può essere produttore di informazione perché sui social ci può essere la possibilità di dare una notizia senza essere professionalizzati a farlo di per sé questa non è una cosa negativa così come non, è, non lo è la prima però ha delle conseguenze e le conseguenze sono che oggi è più complesso, per esempio, per un lettore non esperto che utilizzi i social come prima fonte di informazione, capire quali sono le informazioni attendibili oppure raggiungere un'informazione di qualità, perché eh, l'informazione veloce necessariamente non è un'informazione di qualità. Grazie. E la seconda domanda invece ha un tema molto più ehm, importante, che è l'inchiesta di mani pulite. E le volevo chiedere come appunto il giornalismo d'inchiesta eh, sia cambiato dopo quell'avvenimento e come che nuovi modi ci siano di fare del giornalismo d'inchiesta in risposta alla mafia o anche alla magistratura. Allora, quello che è successo nel 1992 ed è successo per, in conseguenza a Tangentopoli, ma è successo anche in conseguenza delle stragi di mafia che avvengono durante lo stesso anno, è che eh, si può registrare una tendenza, non possiamo generalizzare, però possiamo dire che sicuramente si è rafforzato in quel periodo il rapporto tra il mondo dei media e il mondo della magistratura, perché in quel frangente specifico e su questi temi specifici la magistratura ha condotto una battaglia che spesso la politica non è stata in grado di fare, per cui si è creata una forte saldatura tra quello che alcuni magistrati stavano facendo in alcune procure d'Italia è il ruolo del giornalismo ed è un tipo di rapporto che è durato negli anni che nel tempo ha anche dato frutto a risultati non sempre necessariamente positivi, anche alcune forme insomma, eh, più dubbie di, di rapporto, però ha creato quel tipo di giornalismo di giudiziaria eh, a cui spesso oggi ci riferiamo quando parliamo di giornalismo d'inchiesta. Ok, perfetto. E la terza e ultima domanda è riguardante anche ai suoi lavori, anche, eh, che è stata redattrice di narcomafia e, e poi adesso tuttora appunto, è direttrice responsabile della, del bim, eh, settimanale, bimestrale. La Via Libera, eh, in risposta ai suo, suoi lavori, i pregressi, eh, come si racconta effettivamente eh, nel giornale eh, la mafia e come eh, secondo lei viene raccontata in diverse modalità? sul mio giornale, sulla via sì, libera sì esatto critico. allora, eh, vabbè, io appunto ho avuto un'esperienza la mia prima importante esperienza giornalistica è stata su Narcomafia che è la rivista madre della via libera, la via libera nasce in eredità a quell'esperienza e, e Narcomafia nasce nel 1993 quindi ha come caratteristica quello di essere un giornale nato all'indomani delle stragi e all'indomani di Tangentopoli quindi con un connotato anche di selezione dei temi molto specifico, non a caso si chiamava Narcomafia la via libera in continuità con quell'esperienza ha cercato di aggiornare la lettura del fenomeno che ovviamente si è trasformato negli anni perché è cambiata anche la società italiana, è cambiato il contesto internazionale e quindi eh, si è deciso di cambiare anche il nome della rivista per essere più attinente a chiavi di lettura aggiornate e questo da una parte. Dall'altra la Via Libera ha integrato in qualche maniera i nuovi strumenti di comunicazione per cui oltre a fare il bimestrale cartaceo che è un giornale di approfondimento così come le narcomafie abbiamo integrato questo con un'attività di quotidiana di informazione sul sito l'attività social e per esempio una novità eh, una delle tante novità in realtà che ci sono su, su questo nuovo giornale rispetto a quello precedente sono l'attenzione più ampia ad alcuni temi come quello dei migranti come quello dell'ambiente che oggi sono imprescindibili per cui tutto il tema mafia in realtà rientra in un'ottica più complessiva che guarda la giustizia sociale, da una parte, e dall'altra, per esempio, la possibilità oggi che parti del giornale siano scritte, c'è una rubrica in particolare che facciamo scrivere a loro, da parte di Under 25, perché ci sembra che oggi ci sia in qualche maniera l'esigenza non tanto di raccontare ai più giovani, ma di lasciare che loro possano raccontarsi da soli. Perfetto, grazie mille Elena Circarello, la ringraziamo tanto e grazie buona serata. Te, grazie.